In questa lezione qui vedremo come si collegano i led e come si collegano i bottoni e come si collegano le resistenze. Tralasceremo invece le parti di programmazione di Arduino per andare a fare un breve esame poi di quello che sono i pin su Arduino. Vediamo intanto com'è che si collegano un led, ma prima vediamo un po' un componente fondamentale che usiamo, ovvero la breadboard. Questa è la breadboard. Come funziona? Abbiamo tutta questa fila qui di pin che è tutta connessa tra di loro. Quindi qui è come se fosse un unico contatto. Tutti i pin che vengono, tutti i cavetti che vengono inseriti qui dentro sono tutti in contatto tra di loro. Allo stesso modo, questa linea qui. Tutti i pin che sono inseriti qui dentro sono tutti a contatto tra di loro. Tipicamente queste linee vengono usate per dare l'alimentazione alla breadboard ovvero avere qui 5 volt sul, sulla linea rossa e avere 0 volt sulla linea nera poi quali altre sono in connessione tra di loro tutta questa tutta questa fila qui di 5 pin a 5 e a 5 fatti a linea sono in connessione tra di loro cioè che cosa vuol dire che se io arrivo con un cavetto entro qui in questo pin e poi prendo un altro cavetto e esco da questo pin in realtà è come se questo qui fosse tutto un unico cavo e la corrente fa esattamente questo percorso ovvero questo qua seguendo in questo modo andiamo a vedere come collegare eh, i primi componenti ovvero LED per l'occasione non abbiamo preso Arduino, ma abbiamo preso una sorgente a 5V e vedremo che Arduino è dotato già a bordo di una sorgente a 5V, quindi per fare i primi esperimenti potrete liberamente usare anche i pin di Arduino. Quali sono i pin di Arduino in questione? In realtà è molto semplice. Avete qui 5V, che sarebbe appunto il positivo, quindi questo, e GND che sarebbe il negativo, ovvero la terra, ovvero lo 0 volt e quindi il cavo nero. Tutto qua. Ma vediamo un po' come funziona. Ok. Vediamo un po' un LED. Allora, prima di tutto il LED deve essere connesso alla zampetta lunga, è il positivo, e la zampetta corta è il negativo si chiamano anodo e catodo in più un led da solo collegato a 5 volt si fulminerebbe subito quindi che cosa serve? serve che sia inserita in serie si deve sempre mettere in serie al led una resistenza da 330 ohm se prima o dopo non cambia vediamo qua i percorsi della corrente su questi vari led ad esempio qua rosso entra poi la corrente passa da qui di sotto, risbuca da qua, passa dalla zampetta e è il positivo, esce poi da questa resistenza, in che modo? Da qua, poi fa un ponte e arriva su tutti questi pin. Su tutti questi pin c'è questo che la riporta al negativo, quindi la corrente passa e il LED si accende. Di qua si accende perché la corrente arriva qui al più, passa dalla resistenza, poi passa al ponte costituito da questo cavetto, che poi entra dentro la zampa lunga del led e esce dalla zampa corta e arriva al negativo. Qui invece succede che la corrente sempre entra dal più, zampa lunga, passa attraverso il led e lo accende, arriva su questa fila qui di pin e adesso eccola che riesce dalla resistenza. Vediamo un po' perché anche questa resistenza qui eh, accanto è accesa, questa, questo led qui è acceso, questo LED è acceso perché abbiamo qui un cavo nero e un cavo rosso. Quindi la corrente parte di qui, passa attraverso la resistenza, risbuca su, questo, su questa fila qui, sulla fila 15. Dalla fila 15 riparte dalla zampa lunga del LED, arriva di qua al catodo e poi torna giù. Questo ultimo LED invece eh, è solamente connesso al negativo e quindi non si accende. Ora qui mh, su Tinkercad no, no, non si capisce bene perché si accende, però dovrebbe non essere eh, con non dovrebbe accendersi. Mentre se la conneghiamo così al positivo, quindi senza resistenza in questo modo, la corrente entrerebbe qui dal cavetto rosso, entrerebbe nella zampetta lunga, poi uscirebbe di qua senza nessuna resistenza, si brucia e infatti fa vedere il simbolo dell'esplosione. Chiaramente le vanno i cavetti, il led rimane spento. Vediamo un po' adesso la seconda parte, ovvero i bottoni. I componenti di Tinkercad, al quale è necessario fare la registrazione, si trovano in questo modo. Basta cercare cer cerca... Questa, il componente si chiama breadboard, poi si trovano le resistenze, basta semplicemente trascinarle e, col, e metterle sul monitor, in una maniera piuttosto facile. Per regolare i valori delle resistenze, basta cliccarvi sopra e qui scrivere il valore di resistenza. Attenzione che sono regolabili tra ohm e ohm. uguale anche l'alimentatore, eh, da questa manopolina qui si regolano i suoi volt, o altrimenti cliccandoci sopra, basta impostare i valori di tensione desiderati vediamo un po' allora come funziona il bottone il bottone si monta sempre a cavallo ma come funziona però questo componente? vediamo un po' il bottone è in realtà fatto in questo modo Okay. Quindi immaginiamoci che c'è una connessione tutta fatta lungo questa linea e una connessione fatta lungo tutta questa linea e il nostro bottone agisce semplicemente su questo pulsante qua e quando noi si va a schiacciare il pulsante si mettono in comunicazione tutte queste, tutte queste file di pin. Vediamo un po'. Si monta sempre a cavallo sulla scheda Vediamo un po' qui che cosa succede. La corrente entra dalla resistenza, va qui sul, sul LED, e eh, la corrente però in questo modo qui sarebbe qui ferma. Non potrebbe più circolare perché fino a quando io non premo il pulsante, qui rimane fermo sulla fila 3 e non riesce a uscire dal pulsante nero. Se invece io lo premo, riesce ad accendersi. Se io adesso collegassi questo almeno, lui rimarrebbe sempre acceso proprio perché questa linea qui e il suo essere pigiato sarebbe completamente influente. Vediamo adesso eh, il secondo bottone, come funziona. Abbiamo una corrente quindi che entra qui dal positivo e qui si ferma fino a quando io non premo il pulsante. Quando premo il pulsante mettiamo un ponte tra la fila 6 tutta questa fila 6 e tutta questa fila 8 l'unico percorso che può fare la nostra corrente per andarsene è passare quindi dal più di questo led per poi uscircene da questo filo che riparte e ridà la corrente alla fila 9 e poi va a terra tramite la resistenza verifichiamo il funzionamento ecco qua. vediamo quest'altro bottone come funziona Abbiamo una resistenza dal quale passa la corrente dal positivo, passa attraverso il LED, sempre dalla zampetta lunga, attenzione. E quindi ora, però, fino a quando io non premo il pulsante, tutta la fila 13 è isolata e quindi non si accende niente. Se io invece premo il pulsante, la fila 11 è messa a terra da questo filo qui e quindi facendo partire la simulazione e cliccando il pulsante si ha l'accensione del LED. Chiaramente, allo stesso modo, se io mettessi subito la linea 13 a terra alla pressione del pulsante non cambierebbe assolutamente niente. Andiamo a vedere invece eh, questo componente. Quando io clicco, lui si sposta e si accende il LED, perché il pulsantino mette in connessione questo filo con questo filo quando è a sinistra e questo filo con questo filo quando è a destra. Quindi che cosa succede? La corrente parte dal più, arriva qui e qui si ferma perché queste due non sono in connessione, ma nel momento in cui io schiaccio faccio il ponte tra questo filo e questo filo, quindi la fila 29 diviene diciamo, unica con la fila 28, contigua, c'è un ponte, attraversa poi questo filo, dalla zampetta lunga del LED si ricongiunge col negativo e la corrente è libera di circolare si può anche vedere un, una cosa in più, ovvero mettere un bottone e fare in modo tale che il led stia sempre acceso e quando andiamo a premere il bottone il led va a spingersi. Vi consiglio di pensarci, quindi di mettere in pausa il video, fare una prova voi e poi dopo di, di vedere un po' se, se ci avete preso. Ecco qua la soluzione. Si prende una resistenza quindi da 330 eccolo qua poi si prende contestualmente anche un led per simpatia lo facciamo di un colore diverso verde poi si prende anche il pulsante ovviamente eccolo qua ok impostiamo il valore di resistenza ok adesso che cosa succede? per ora non, niente però qui siamo al positivo facciamolo essere sempre acceso in che modo? Qua? qua ecco fatto che adesso il nostro led sta sempre acceso però io se schiaccio non si spinge qual è l'idea adesso? l'idea è questa se io riesco qui a portare una, una corrente positiva riesco a far sì che questo non si accenda perché, al, ai capi delle sue zampe, ci saranno 5 volte, 5 volte. Quindi io prendo un cavo, la mia prima idea, lo porto qui e dovrei essere a posto. Il problema è uno qui. Se io premo il pulsante adesso mando in cortocircuito tutto quanto, vediamo 5 ampere va al limitatore, cioè. Va proprio in corto circuito, comincia a passare una quantità di corrente enorme, talmente grande che si spinge anche quell'altro. Cioè va, va a scaricarsi tutto il circuito. Non è proprio il caso. Vediamo un po'. Noi sappiamo però che è un influente dove andiamo a mettere la resistenza. Allora se io vado a prendere questa resistenza, la metto qua al negativo, prendo un filo di qua e lo metto al positivo, vediamo un po' adesso se questa cosa qui potrebbe funzionare. Accendo e per adesso il percorso della nostra corrente è questo. Se io adesso vado a schiacciare questo bottone, che cosa fa la corrente? Passa dal rosso, esce da questa resistenza, però qui a 5 volte, quindi ai capi delle zampette del, del, del, del, del LED ci sono 5 volte a destra, 5 volte a sinistra, la corrente non passa e lui si spegne. Vediamo un po' se è corretto. Esatto. E questo è come si collega. Un bottone in maniera tale che sostanzialmente faccia il funzionamento contrario. Si chiama questa resistenza di pull down. Ci manca adesso solo di andare a vedere un po' i funzionamenti dei vari pin di Arduino. vediamo un po', Arduino ha questa particolarità viene alimentato da 5V tramite questo cavo che si attacca al computer quindi dà attenzione e non solo dà attenzione ma eh, ci permette anche di programmare Arduino questo è un banale pulsante di reset come dovunque se ne trovano AREF ha uno scopo avanzato ne parleremo dopo mentre invece ecco i pin che forse più ci interessano i PIN dallo 0 al 13 sono PIN che possono essere selezionati per essere sia PIN di entrata che di uscita. Cioè, che cosa possono avere? Possono avere che in uscita o un livello di 0 volt o un livello di 5 volt, oppure possono avere un segnale che viene in ingresso o da 0 volt o da 5 volt, E il cervello di Arduino questo lo legge. Ci sono anche eh, alcuni di questi pin che hanno la tilde, questa bisciolina. Questo significa che in uscita sono regolabili con un valore registrabile da 0 a 2,55, dove 0 è il minimo e 2,55 è il massimo. Questo piccolo LED che si trova qui è direttamente connesso al pin 13, quindi tutte le volte che avremo il pin 13 in uscita questo si accenderà. Poi avremo qui degli ingressi analogici che vedremo dopo a che cosa servono. Qui dentro ci va un segnale che invece che essere o a 0 volt o a 5 volt, può essere di un valore compreso tra 0V e 5V come ci pare e questo valore qui sarà poi letto da Arduino. Questo invece è il chip che è il cervello stesso di Arduino. Da qui si prelevano le tensioni come già visto di 5 volt o 33 che non si usa quasi mai e le tensioni di terra GND questo serve per alimentare in modo esterno Arduino fino a 12V questo qui diciamo che invece è una cosa molto utile anche se noi, insomma non è che ci interessa più di tanto è una cosa da elettronici però questo è colui il componente che ci regola le tensioni qua ovvero quella da 5V e da 33 e la stabilizza a quel valore Abbiamo qui un oscillatore diciamo, al quarzo che serve ad Arduino per contare il tempo. In più abbiamo questi due piccoli, TX ed RX, che ci segnalano le comunicazioni che avvengono attraverso la porta USB. Per questa prima lezione eh, è tutto. Dalla prossima cominceremo invece a programmare in maniera seria Arduino.